Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi affronto uno degli argomenti in cui avete più dubbi, in cui mi mandate letteralmente decine di email di richieste di aiuto, e parlo dei blocchi del denaro su Paypal. Resta con me per affrontare l'argomento, ma prima ricordati di iscriverti al canale, parlo di Paypal, dropshipping, crescita personale e tutto ciò che riguarda il nostro miglioramento finanziario e mentale. Resta con me. Un paio di mesi fa ho affrontato un video molto dettagliato eh, su Paypal, vado a vedere, lascio il link in descrizione dove parlo dei processori di pagamento di Paypal, dei blocchi, delle sospensioni e cosa fare per affrontarli e per evitarli. Da quel video ho ricevuto tantissime richieste sia su email, su Instagram, eh, sia nei commenti youtube dove mi chiedete aiuto perché avete denaro bloccato non sapete come comportarvi o avete dei problemi con paypal quindi ho deciso di fare questo video dove affronto alcuni degli argomenti più spinosi con paypal e cercare di schiarirvi le idee e aiutarvi ma non prendiamoci in cache e iniziamo per quanto riguarda il blocco denaro paypal dobbiamo distinguere due situazioni i nuovi conti quindi quelli registrati da poco e i vecchi conti quelli che hanno magari uno storico da qualche anno sono già venditori con Pepo. cominciamo con i nuovi conti ci sono tre situazioni primarie in cui i tuoi soldi vengono bloccati e se sei una di quelle persone che hai soldi bloccati probabilmente sei in una situazione di queste e possono essere il primo sotto la movimentazione di 2.500 euro all'anno possono chiederti Documenti, che molti pensano che i documenti li chiedono solo al raggiungimento di 2500 euro durante l'anno non è così mediamente è così ma possono anche chiederti di prima se fai transazioni a rischio movimenti strani o semplicemente ti registi e inizi a movimentare molto denaro è molto inusuale per il sistema antifrode di Paypal e quindi possono chiederti i documenti in questo caso vedrai, ti arriverà un'email o comunque vedrai una campanella rossa nel tuo profilo Paypal dove ci sarà una guida dettagliata per risolvere il problema ti basterà inserire i tuoi dati, inserire il tuo documento di identità e il tuo conto tornerà attivo immediatamente solitamente è un processo automatico o comunque che non richiede più di qualche ora o 24 ore il secondo, il secondo caso, quello più comune, è il blocco dei 21 giorni lo ripeterò a vita Paypal blocca il denaro per 21 giorni se non ti conosce e spesso anche se ti conosce se cambiano le tuoi abitudini di vendita quindi se sei una di quelle persone che ha ricevuto un pagamento e non vede il denaro nel conto se una di quelle persone mi ha mandato un'email chiedendo come mai non vedi le transazioni nel, nel, nel conto quello che devi fare è andare a vedere la cronologia, andare a vedere tutte le transazioni su Paypal e cercare quella transazione che non, non, ti, non, non si mostra nel totale del conto ma si mostra nella cronologia e sotto ci sarà scritto sospeso cosa vuol dire? vuol dire che Paypal blocca i soldi fino a 21 giorni almeno che non carichi un tracking number valido e il Paypal sbloccherà i soldi da 1 a 5 giorni dopo che l'oggetto risulterà consegnato nel tracking number, se non hai un tracking number devi per forza aspettare 21 giorni, non c'è nessun modo, puoi all'acquirente, se d'accordo far, fare selezionare la voce o ricevuto l'oggetto e il denaro si sblocca immediatamente, ma non sono sicuro che sia un po' una funzione attiva forse per alcuni conti sì, per alcuni no perché ho constatato che alcuni non hanno questa funzione il terzo motivo comune di blocco denaro per i nuovi conti è appunto il limite dei 2.500 euro questo qua, voglio fare una premessa su questa cifra molti mi hanno chiesto ma che documenti devo dare a 2.500 euro? semplice, carta d'identità oppure patente oppure passaporto quindi un documento valido è una prova di indirizzo. Una prova di indirizzo, cosa può essere? Un estratto conto bancario, che è il migliore, una bolletta intestata a te, un, eh, un certificato rilasciato dal comune, qualcosa di un ente terzo valido che attesta il tuo indirizzo di residenza. Non deve, per forza, essere un estratto conto bancario. Eh, anche se il migliore, è quello che dà meno problemi. Un'altra cosa su questo limite di 2500 euro, che molti mi chiedono mi dicono, ho oh, il conto limitato, sono minorenne, come faccio a sbloccarlo, come faccio a recuperare i miei soldi? Ragazzi, mi dispiace, se sei minorenne non puoi sbloccare il tuo conto, Paypal non te lo sblocca e non ti dà i fondi, perché hai violato i termini e condizioni di Paypal. Paypal è un conto per maggiorenni, i minorenni non sono accettati e non sono ben visti, quindi appena ti bloccano il conto e non puoi verificare i documenti, non, non puoi recuperare i tuoi fondi e non puoi sbloccare il tuo conto. Inoltre, se hai aperto il conto da minorenne e ti bloccano il conto, non chiamarli chi dicendo sbagliato data di nascita: sono minorenne o ero minorenne. Perché se lo fai, ti bloccheranno il conto a vita. Perché anche se oggi sei maggiorenne e hai aperto il conto da minorenne con la data di nascita fasulla. Ma oggi sei mangiato il tuo conto verrà ugualmente bloccato a vita. Dovrai aprirtene un altro, perché? Perché hai aperto quel conto da minorenne M e non è valido. Questo è molto importante. Invece andiamo a vedere un attimo per i vecchi conti qual è la storia. Allora, il primo motivo per cui ti possono bloccare i tuoi denari è il conto è il cambiamento attività. Cosa intendo un cambiamento attività? Se tu sei già cliente PayPal da un po' hai venduto, hai ricevuto soldi, non hai nessun tipo di blocco e hai venduto diciamo 5.000 euro al mese con PayPal per anni, per tutto il tempo, ma un mese inizi a venderne 15.000, stai facendo un cambiamento di mentalità. Se hai sempre venduto cuscini e da oggi cominci a vendere tablet, e smartphone, e cominci... A vendere solo quelli, stai facendo un cambiamento di attività. Per PayPal è inusuale che qualcuno cambia attività, che qualcuno cambia eh, volume di affari. Si può oscillare, ma non può triplicare in poco tempo, e quindi ti bloccheranno il conto. Cosa Cosa succede? Quello che succede è che ti chiederanno un sacco di documenti sul tuo business model, sulla tua operatività, sui tracking numbers. Tutte queste storie ne ho parlato tantissimo nell'altro video, vado a vedere e questo è un, diciamo uno dei motivi più comuni se già vendi su PayPal per cui ti limitano il conto. Fattore importantissimo ragazzi, importantissimo, tracking numbers, numeri di tracciabilità. Se vendete su PayPal e non mettete tracking numbers vi posso assicurare che avete il conto limitato non oggi, non domani, non dopodomani lo avrete limitato non c'è una cifra specifica di quanto potete vendere senza caricare il numero di tracciabilità ma vi posso assicurare che il vostro conto verrà limitato se vendete su ebay basta li mettete su ebay in automatico arrivano su paypal se vendete su shopify ci sono dei programmi che li caricano in automatico su paypal se vendete tramite il vostro sito, tramite altri posti, dovete caricare il numero di tracciabilità su PayPal. e se vendete senza numero di tracciabilità c'è un altro problema, dovete vendere con numero di tracciabilità perché quando vi bloccano, perché non inserite i tracking numbers? per sbloccare il conto vi chiedono le prove di consegna ed è un problema se voi non usate la tracciabilità o se non caricate i, tra... i codici di tracciabilità perché magari usate i codici di tracciabilità ma poi li perdete, li buttate e magari dopo un mese vi chiedono i, i tracking numbers di transazioni fatte due mesi prima, fatte un mese prima come fate se li avete buttati? è un problema caricate sempre i tracking numbers un altro motivo è la routine Paypal, Amazon, Shopify, Payments, eBay, tutte queste piattaforme amano la routine. Okay? Cosa, cosa voglio dire? Voglio dire che loro hanno bisogno di tempo per conoscerti e una volta che ti conoscono vogliono che tu fai sempre la stessa cosa. Vogliono che tu attui sempre le stesse cifre, attui sempre le stesse vendite perché ormai conoscono te e si possono fidare del tuo business model quindi se tu come dicevo prima hai sempre venduto una cosa continua a venderla e fai delle transizioni, non dico che non puoi fare una transizione su altri oggetti o non puoi scalare il business e vendere di più, puoi farlo però stai attento alla routine non eliminarla, non eliminarla mai di botto, cerca sempre di mantenere le tue routine se carichi noi i sai che in numbers ogni giorno, continua a caricarli ogni giorno se rispondi alle contestazioni sempre dopo 24 ore rispondi sempre dopo 24 ore non cambiare la routine perché quando tu cambia la routine il software si allarma pensa magari che ti hanno rubato il conto pensa che ti hanno violato eh, il sito tante cose che stai cercando di frodare, che stai cercando di fare cassa e scappare con i soldi di paypal pensano tante cose quindi mantieni una routine l'ultimo ma non per importanza anzi forse il più importante è il business model ragazzi questo è un argomento che ho già affrontato e che ripeto il business model che affronti è determinante per il processo di pagamento molti pensano che basta vendere, che basta pagare le fee a Paypal o a qualsiasi altro processore di pagamento e ti fanno lavorare in pace, no, se non hai un business model solido, loro ti tagliano fuori, cosa intendo? Intendo che Paypal è un processore di pagamento, ha l'interesse di tutelare i clienti e di tutelare la propria piattaforma, ok? quindi se tu hai un business model che non è solido, ricevi un sacco di contestazioni, di chargeback, di... Eh, pratiche, reclami, tutto questo danneggia l'immagine di PayPal, danneggia i clienti e soprattutto danneggia il tuo business. Quindi se devi avere un business model solido, cosa intendo? Spedizioni efficienti, logistica efficiente, oggetti di qualità, clienti soddisfatti, poche lamentele, nessuna contestazione o poche contestazioni. Una volta che hai un business model adeguato, Molti di questi problemi non li avrai in automatico, ma se non hai un business model adeguato, questi problemi ti gradisco li avrai tutti i mesi. Tutti i mesi, se invece devi lavorare alla base del tuo business model, avendo un business model solido, eliminerai quasi tutti i problemi relativi a Paypal e a qualsiasi altro processore di pagamento. Bene ragazzi, oggi spero di aver chiarito un po' di idea a tutti quanti quelli che mi iscrivono e se hai dubbi continua a scrivermi, commenta, ricordati di iscriverti al mio canale in modo da restare aggiornato su qualsiasi argomento relativo agli e-commerce, al dropshipping e alla finanza personale. Spero che questo video ti sia piaciuto, grazie per essere stato con me fino alla fine. Ciao, alla prossima!